Grazie al prestito che FCA Bank e l'Isis hanno fatto ad Ampas eh, abbiamo a disposizione in tutta Italia 130 vetture che stiamo utilizzando nei servizi di eh, assistenza alla popolazione, principalmente il servizio di spesa a domicilio, di farmacia a domicilio, ma anche la consegna di mascherine e tutto quello che può essere utile eh, per alleviare appunto, i disagi che la popolazione può vivere in questo momento legati al coronavirus. Il sostegno è molto importante, eh, sia come senso di vicinanza, come del lavoro di Ampas in tutta Italia, ma anche perché comunque i servizi vanno avanti e quindi questi mezzi in più sono una possibilità in più per permettere ai nostri volontari di dare una risposta maggiore alle esigenze della popolazione.